per favore mettetevi due mani qua davanti ai capezzoli su youtube sono bannati Vedete chi c'è c'è Ivo. Bravo, ma è esatto, così devi censurare Cosa esatto so così devi fare fatica a oh censurare so, non li posso inquadrare dopo mi blocca la monetizzazione del video perché poi perché la monetizzazione vi dico solo che la monetizzazione nei canali di mountain bike tutto il mio video tendenzialmente guadagna quanto un'ora di un'ora di forse un ingegnere potete farvi i vostri conti Eh Ivo ancora più vi faccio l'esempio di come funziona la monetizzazione su youtube per Ivo youtube Fa così Prende questo Ivo fai il video Fai il video eh. Te no, Grazie <ride> Grazie YouTube Così Non mi posso avvicinare eh? Siamo ancora in lockdown C'è cioè, due metri tra di voi Ragazzi siamo tornati Al Monza Pizza Bike Park Prima session Per tutti Io vabbè sono già venuto a saltare un po' sul bag Però in realtà sugli altri salti Zero Fermi tutti Fermi tutti Perché ho Un regalo per Ivo Vieni con me Ho deciso Di regalare La mia bici Ivo Ivo è tuo. Allora. Grazie, Alboreto! Grazie. Si vende la bici no, di Alboreto. Di... Questa è la bici di Alboreto. Wow. Però facciamo vedere la nuova bici da downhill di Ivo. Siete pronti? Don, don, don, don. Oh, da, da, da, da. Attenzione. Oh. Oh, attenzione! È, è molto simile alla molto mia gentile. vecchia bici. Anche Ivo è stato convertito alla bici da downhill di Rose. Quindi questa consegna mi costringe. A montare la nuova bicicletta Downing che farò prossimamente in un video che vedrete probabilmente vabbè grazie Ivo puoi chiuderti in macchina e noi andiamo a girare ciao Ciao. Ciao ciao facci sentire il sound della ruota perché qua è la cosa più importante si avvicini si avvicini dottore basta non ci sono altre parole il video può finire qua è vero adesso l'hater salta fuori dicendo ha copiato pure la bicicletta fermi tutti ragazzi fermi tutti qui bisogna fare come si dice un... Nel discorso, un inciso. Mi è venuto in mente. Hai visto? Mi è venuto in mente. Bravo, to, to. Tu studia? Continua a studiare, che mi non mi sai neanche parlare italiano. <ride> ragazzi, un canale Un inciso. Uh, di va va di detto studio. che Ivo questa settimana ha ricevuto un dissing estremo. No, dando un'etera. In Insomma, diceva che copiava i miei video. Che anch'io, quando ho fatto il video dell'unboxing, ho detto. Mi piacciono i video di Yakidale che fa gli unboxing. Non ci sono video unboxing di bici o roba del genere solitamente su YouTube. In Italia. Quindi ho detto lo faccio anch'io ma non è che allora diventiamo dei copioni l'idea di base io. la pre prendi spunto da qualcun altro per certe cose è tutto lì quindi ragazzi quindi. chiuso questo argomento dovete solo apprezzare il fatto che in questo caso ragazzi dedicano il loro tempo per portarvi contenuti nient'altro basta Veramente. chiuso finito sì, no! Sigla! Questo è il nuovo gadget per l'estate, ragazzi, per le serate d'estate. Chi è venuto al Monza Pizza sa che alla sera, purtroppo, d'estate ci sono le zanzare, moscerini, eccetera, eccetera. Purtroppo, in un campo è normale che ci siano. Ma tu su questo, fresco come una rosa. Capo, capo, capo, capo. Vivo, copia anche Toto nell'ordine in cui salire le scale. Tipo, però, mi copi anche quando salgo le scale. Salimi in un altro modo le scale. Tipo, uh. Primo giro. Ah, la sensazione è strana, solo perché? Cioè, no, non c'è niente da dire in realtà. È strana perché non giro da tanto. Cioè, basta. Copia anche lo stile di riding comunque. talking they know they know you wrote down their names in your statements and they know you told all your for the street shit I bees with. Glock for for the bullshit If I ain't got it then my brother do he'll hit a nigga and his mother too said shit I take girl and pipe it right I ain't for shit These town niggas town, niggas a distanza di yeah. money and bitches and flows only by designer clothes dripping from my head to toe I it all yeah All of this money y'all below. I get the in the snow. With it until you know. I never, to know, never care yeah. what a hater say. Hammer bang like an eight Shoot him with it all in his tummy in a hot bullet burn fat away. Dump the body here, guess what? Just so I'm sure when he hit the water, I aim. Cosa fai io? Prima trick. Sono pronto per vederti avere successo in questo trick. Ecco questo il problema <ride> di quando non gira tanto Che il commitment in questo caso c'era ragazzi Sono stato troppo lento con le mani in aria E l'ultimo Baspi non ci stava Quindi ho cambiato idea a metà bar oh, Anche Ivo sta provando i suoi primi tricks Dai E' Ma l'ultimo, l'ultimo incarto a farlo, l'ultimo lo rallento. Di solito non mi soffermo a rifare tanto il trick una volta che mi vengono, ma come se abbiamo appena finito un periodo di stop. E non ho fretta, perché tanto gare ce ne sono ben poche adesso in programma. Rifarò un altro tric bar per riprendere un attimo la confidenza con questo trick super tecnico. Oh, ma sarà decisamente più veloce Mani veloci Lo chiamavano Mano manolesta Vai. I nostri nasi si sì, uniscono Congiunta, <ride> congiunto congiunto ragazzi esatto. Io vedo più toto della mia ragazza in questo momento Ritornando ai discorsi seri Sapete cosa non mi ricordavo ragazzi di tutto il girare? Quanto faticoso sia Non è che ho girato tanto, abbiamo fatto qualche salto eh, Però mi sono Già cotto quasi, nel senso, sono stanco giusto Posso affermare che anche in dirt si fa fatica, anche se non sembra fuori perché uno dice, beh, fa il salto, e poi si ferma. E in realtà no. Sapete? Dovevo farlo, <ride> scusa, erano me. Lato negativo è che, per adesso non ci sono contest da fare, quindi vabbè, non si può competere. Ma lato positivo è che, non avendo contest eh, a breve, possiamo non star qui a ripetere i trick soliti e solo allenarci perché dobbiamo fare i trick. Possiamo dare spazio alla nostra creatività totale. Adesso, linea panettoni. Io parto sdraiato sul pianetto del panettone con la bici di fianco tu mi devi saltare via poi tu, tu ti fermi sul secondo, ti sdrai e io ti devo saltare via e così via e sai che quasi non ho paura per la mia persona ho quasi paura per te perché io sono re delle inghieppate bravo. facciamo il bim bum bam per chi salta per primo esatto quindi chi vince salta non bim bum bam, ma sasso carta forbice bim forbice dai bim bum forbice bim bum forbice bim bum forbice, bim boom forbice. Ah! Io mi sdraio per primo perché mi, ho, pe ho, perso. Perché mi ho perso mi raccomando non fate a casa ragazzi Questi due sono due teleprofessionisti di slam Ci abbiamo Ivo Pugnata a distanza Grazie ciao Occhio eh occhio Rischioso, vai, vai. Passerà o gli taglierà la testa? Vai, oh, <ride> Ivo! Schiaccia la testa! Il buon modo per andare insieme, cosa? Non so, non so si. quanto si vede. Si, si vede. Eh, Ma, vuoi sempre essere al centro della no, ragazzi, uno Seguitemi su Instagram 40.000 40.000 persone seguono il Toto. Al bonetto già 4.000 follower. Eh, Mi raccomando, non fatelo a casa. L'abbiamo fatto per dilettarvi. Non fatelo a casa perché è un pochino pericoloso, diciamo. Perché se per caso mancate una pedalata, tirate sulla faccia di Ivo, non sulla mia, ovviamente. No, io, ovviamente. io ho uno schermo protettivo. Esatto. Ivo invece no. <ride> Ma noi spiegate. per caso. ragazzi, salutatela! Perché probabilmente, probabilmente ragazzi, è l'ultima volta che vedete questa bici in da dirt, in un mio video Arriverà qualcosa di magico forse Forse, forse Se rivedete quella bici lì, vuol dire che quello di magico arriva dopo Direi che in questo video vi abbiamo fatto vedere a sufficienza per mantenervi davanti allo schermo Ma lasciarvi sempre con quel... come si dice al boreto? Eh, eh ma mi ascolti però Quando parlo non mi ascolti, cosa sono qui a fare? Quel... Quello sghiribizzo Un po' esatto. di suspense Esatto Vi avevo lasciato un po' quella suspense Per i prossimi video magari in park Dateci delle idee perché cosa volete vedere in park Qualcosa di nuovo Innovativo Che avete visto in altri video Non si copia Ivo Coglione. Eh? Iscrivetevi al canale Che è base Punto per vedere i miei video, altra cosa! Altra cosa, oh. ma no, ma dovevo dire qualcos'altro prima? Continuava a dirlo, l'avete detto talmente tante volte che me lo siete la colpa tua? Vedi, niente, <ride> <Merda. ride> perché Alberto me l'ha ripetuto talmente tante volte pomeriggio. Ma e passata la voglia oh di hai il <ride> ah, Vi ricordo che c'è il giveaway quando arriviamo a 50.000 iscritti. Quindi mi raccomando, questo è il motivo per iscriversi, vedi? Meno male che ci penso io, Albi Terza e ultima cosa, se effettivamente quest'anno di contest non ce ne saranno più, sto valutando l'idea di portare forse più video a settimana. Due, no, due video a settimana. Se voi fate esplodere tutto, io porto più, più contenuti a settimana. Se voi mi fate venire voglia, lo faccio. Basta ragazzi, direi chiudiamo. Ci vediamo al prossimo video. Titles, I'll be on the scene. With this black work, I'm getting major cream like yo. I, I, I see them people in my swag. I see, I see them people in my bag. Like this, that shit.